Eccolo, eccolo, io sono Barbuto. Quello sempre piaciuto. Benvenuti in questo nuovo video, il trilionesimo, bilionesimo, mila episodio dei TikTok Lifehacks Trabocchini, Trucchetti. Chiamateli come volete e come preferite. Quelli di oggi sono davvero, davvero fighissimi. Non vedo l'ora di farveli vedere. Ovviamente, se siete nuovi, iscrivetevi e commentate con hashtag nuovo iscritto perché cercherò di darvi il benvenuto. E ora non perdiamoci in chiacchiere. Iniziamo subito perché i lifehacks di oggi sono davvero qualcosa di assoluto. Assurdo. Allora, per il primo Lifehacks abbiamo bisogno di un'anguria, perché oggi andremo a condire un'anguria. Cioè, non condire, non so come, però, vabbè, diciamo condire, commentate con hashtag condire un'anguria. Praticamente, ho visto questi TikTok, lo vedrete anche voi qua di fianco, si faranno due fuori nell'anguria e si inserirà quello che vogliamo, una bibita o una bevanda... <ride> Che preferiamo, con il quale vogliamo condire la nostra anguria, quindi ora faremo due fori Ho deciso di fare questo per primo perché poi ci vuole qualche ora, eh, ora che poi tutto il liquido scende nell'anguria si mischia eccetera E quindi lo farò e poi il risultato lo vedremo verso fine video, nel frattempo che facciamo tutti gli altri life hacks Quindi ora non ci resta solo... cioè... <ride> Dobbiamo fare i buchi nell'anguria Dobbiamo fare i buchi nell'anguria Mettiamoci al lavoro Allora queste sono le due bottiglie Che inseriremo dentro l'anguria Quindi ora andremo a fare due, due fori Nell'anguria Qua lavori <ride> Lavori cosmici qua Oddio mi sa che ho bucato troppo Non lo so Adesso lo scopriremo Qua si spacca tutta l'anguria Attenzione Buona Buona Ok buchiamo un po' Dopo vi farò vedere anche i buchi E Inseriamo la nostra prima bottiglia Scherzavo, devo bucare ancora un pochino Porca puttana <ride> Il primo buco è stato fatto col un po' Ovviamente, state attenti, quindi magari fatele un lavandino Può essere un nuovo modo per mangiare l'anguria Cioè voi fate così col cucchiaio Però non è questo l'esperimento che dobbiamo fare noi oggi allora inseriamo la nostra bottiglia qua all'interno Cerchiamo di incastrarla bene senza fare danni E poi oh, giriamo Ok la nostra prima bottiglia l'abbiamo inserita Non so cosa sta succedendo Ok ok si è fermato Ok ci siamo Allora Ora dobbiamo aspettare qualche oretta Quindi nel frattempo faremo gli altri life hacks E poi finalmente vedremo il risultato Secondo me visto che l'anguria è piccola Ne basta anche solo una di bottiglia Non ne servono due Quindi non ho presa una in più quindi Dobbiamo solo cercare di trovare una posizione In modo tale che stia così ferma allora, ho trovato una posizione per questa nostra creazione, per l'anguria, tutto riposizionato. Cercando di non farla cadere. Per il secondo life hacks abbiamo bisogno di limoni. Oggi un po' tutto a base di frutta. No, scherzo, solo il primo e il secondo. Infatti, ho appena preso dei limoni belli freschi, nuovi, naturali, appena raccolti. Praticamente, per me questo life hacks è utilissimo perché ogni volta che magari voglio mettere il limone sulla carne, nell'insalata, robe così, lo taglio e inizio a spruzzare o mi finisce negli occhi o mi finisce addosso in qualche modo mi sporco invece con questo lifeax riusciremo a mettere il limone dove vogliamo come se avessimo una bottiglietta senza sporcarci prendiamo il nostro pacco di limone lo apriamo prendiamo un nostro limone prendiamo qualcosa di appuntito per riuscire a bucarlo e lo, bu lo buchiamo sopra o sotto io preferirei sotto quindi lo buchiamo Prendiamo un bicchiere, altrimenti no facciamo casino qua Ok, ecco, ecco il nostro bicchiere Eccolo Buchiamo il nostro limone sotto oh, Così Come vedete non ha spruzzato né nulla Poi schiacciamo E non succede assolutamente niente <ride> Ho sbagliato qualcosa Ok adesso forse Allora per questo terzo life hack, Intanto stiamo ancora aspettando che l'anguria si condisca Abbiamo bisogno di una bottiglietta d'acqua In realtà questo non è utile a niente È semplicemente un trucchetto Cioè se voi prendete una bottiglia d'acqua e la svuotate Vedete che ci mette un po' È lenta ok? E io so un trucchetto per farla scendere tutta ad un colpo quasi Allora vi basterà prendere la vostra bottiglia d'acqua Mettere la mano davanti Io l'ho visto fare ancora non ho provato. Per me è la prima volta come ogni life hacks che vi faccio vedere Quindi non so se Funziona. fate così, iniziate a creare un vortice tipo, quindi a girare e, e l'acqua scende tutta ad un colpo. Mi sto lavando, porca puttana, <ride> ragazzi! Assurdo, anche questo terzo life hacks funziona. Oh, là, eh, quando ci vuole, ci vuole. Oh, ragazzi, fa caldo. <ride> C'è Matteo che è qua dietro che mi guarda e dice ma questo ma che cazzo sta facendo? <ride> A punto non aver visto niente Sono fradicio ma Questo è il bello dell'estate no? In realtà l'estate fa schifo Si suda Si soffre di caldo Non si può dormire con le coperte E basta Non c'è niente di bello nell'estate Allora Per questo quarto life hacks eh, Questo qua in realtà Anche non serve a nulla Magari serve se siete in giro Però in realtà non serve a nulla Se non Per fare il figo O la figa Con i vostri amici E ora vi faccio vedere perché Allora Lì dietro la telecamera C'è Matteo Di non ridere Di non prendermi in giro Che è questo life hacks ti farà ricredere Ragazzi se volete fare i fighi Avete delle bottiglie di vetro Con uh, questi tappi qua Che sono o si aprono con la bottiglie O dovete andare su un muretto Io ora vi farò vedere un metodo Per aprirle in modo fighissimo Quindi allora prendete le vostre due bottiglie Le mettete vicino così in questo modo Una sopra l'altra Cercate di tenerle in modo comodo eh? Le mettete in questo modo E tirate un calcio a quella dietro Quella che sta sotto eh... <ride> Vabbè non è detto che venga la prima volta però se voi ci fate un po' di pratica come in tutto Riuscirete a fare bella figura Ragazzi ci vuole un po, di, un po' di allenamento Occhio a non far volare le bottiglie per terra come sto per fare io Smettila di ridere Aia Ragazzi c'è qualcosa che non va Forse sto sbagliando qualcosa Aia Niente io mi sto facendo malissimo ma giuro che ce la farò Niente raga, purtroppo questo qua mi sa che non funziona Ragazzi ce la farò, lo faccio per voi mm. <ride> Vabbè l'abbiamo aperta però Non fatelo a casa Vabbè oggi sta diventando un porcile sta casa e... Vabbè ragazzi l'abbiamo aperta è diventata Guardate il modo in cui si è aperta Cioè comunque questo Life hacks funziona È diventato un bicchiere È vuoto ma possiamo riempirlo Che schifo Ok niente ragazzi questo Life hacks Per me non ha funzionato Cioè ha funzionato si è aperta ma non nel modo in cui volevo io Non fatelo Bocciato. Stiamo per fare il quinto life hacks Speriamo di non far casino Io Nel frattempo ho già pulito tutto Per questo life hacks avremo bisogno semplicemente Di un palloncino, dello scotch e di, un, di acqua Qualcosa mi dice che faremo ancora danni Allora io sono ancora tutto fradicio Per il quinto life hacks abbiamo bisogno di palloncini Come vi ho detto ho appena aperti Eccone qua uno Adesso lo riempiamo d'acqua E poi vi faccio vedere come mettere lo scotch In modo tale da creare questo effetto Dove l'acqua sembra fermarsi allora abbiamo riempito il nostro palloncino pieno d'acqua, stavolta mi sono messo sul balcone per non fare altri danni Qua abbiamo il nostro scotch, per renderlo più forte ho preso il bioadesivo, non perché non trovavo l'altro eh, per renderlo più forte Appoggiamo il nostro palloncino qua, allora dobbiamo creare un quadrato con delle strisce di scotch Quindi facciamo delle strisce, le mettiamo una qua, una qua, ben ferme tra di loro eh ragazzi, se no non funziona una qua e una qua Dobbiamo avere praticamente un buchino in mezzo a un quadrato di scotch Dopodiché qua viene la parte bella Prendete la vostra forbice e bucate in mezzo Guardate ragazzi sta funzionando Sta funzionando ragazzi Sembra ferma l'acqua ah, Incredibile Questo life ha funzionato Damn bro Ma sono fortissimo Allora la nostra bottiglia si è completamente svuotata all'interno dell'anguria Quindi ora non ci resta che tagliarla e assaggiarla e vedere se questa anguria adesso sa di arancia Ok, allora tiriamo via cercando di non far colare nulla Ok, oh, qua è rimasto un po' di arancia, un po' di ghetole dell'arancia Ora la taglierò e assaggeremo l'anguria Ci siamo, speriamo di non far troppi danni Ho paura che inizi a colare tantissimo Però abbia assorbito bene l'arancia Damn Ok, ci siamo. Qua ovviamente è un po' bucata perché l'ho bucata per inserire la bottiglia. Andiamo ad assaggiare. Ci siamo. Raga, è qualcosa di buonissimo. Vi giuro, questa anguria all'arancia è stra buona. Io direi che il video può terminare qua. Io nel frattempo vado a mangiare l'anguria. Ci vediamo ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica qua sul mio canale perché esce un nuovo video. Spero che quello di oggi vi sia piaciuto e l'abbiate trovato interessante. Io mi sono letteralmente innamorato, voglio provare altri gusti. Trovate il link del mio merch petacolo in descrizione nel primo commento, mi raccomando. Se volete un pezzo di barbuto sempre piaciuto, andate ad acquistarlo. Ciao belli!